Baby, tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami no, no. ora mi se mi chiami, Baby, tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami no, no. ora se mi chiami, tu mi ami, se mi chiami, tu mi ami, no Baby, tu mi ami, ora se mi ami, do se mi ami, do se mi ami, ora mi ora Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Siamo solo baby, solo baby, Avevo un feeling ma adesso tu baby non dimmi di no Dici che mi ami, che mi ami, io sono l'open tu Marco Mi facci viaggi, si viaggi se tu mi rispondi di no hey, Di te mi fido baby ti prego rapiniamo il capo Tu sei ancora in giro io parli di me lo stesso Perché ti ho rotto il cuore, ti ho rotto qualche promesso Quindi io ho fatto presto, soldi sopra il mio letto Troia sopra il mio letto, cose che non ti ho detto Ti qualche che ti ho pensato sì, senza Ebito mi, mi ami, tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami, no no. Ora se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, no. no. Dici che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, no. No, Ehi. siamo solo noi, solo noi, solo noi, solo noi, no. Ebito no. mi ami, tu mi, ali, tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami, no. Ora se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, no. Non dire il mio nome, ehi hey. Tu non sai manco come ho fatto questi momone Sì, lei mi chiama One, E yeah. yeah, lei piace la mia voce, babe Dice baby I'm on it, yeah. Siamo l'acqua sul fuoco e ci stiamo così Sotto che tu baby mi odi, yeah. Dimmi oh no, tu mi credi io, no Dici che sono un bastardo e non ti chiamo da un po' E ti ho bloccato il tuo Un che sono solo, Mentre tu hai chiesto a chiunque dove sta e come sto, yehi Lo so stai bene con me Su un volo per San non you man, tempo per te. tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami, no no. Ora se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, no no. Dici che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, che mi vuoi, no No Siamo solo noi, solo noi, solo noi, solo noi, no no. tu mi ami, tu mi ami, tu mi ami, dove ami, no no. Ora se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, se mi chiami, no no.